Un cacciatore va in un bar a raccontare le sue ultime imprese di caccia e dice un giorno ero nella savana stavo col mio fucile in mano quando un leone si stava avvicinando nella mia direzione allora io ho preso la mira ho sparato PAM ma l'ho mancato il leone si faceva sempre più vicino allora io ho ripreso il fucile in mano ho sparato di nuovo, pam, e ho mancato di nuovo. E devo il leone avvicinarsi troppo vicino a me, ho buttato a terra il fucile e ho iniziato a correre. Ho iniziato a correre, a correre, a correre nella savana. Il leone era quasi su di me, mi stava per afferrare quando fsh, è scivolato. Allora ho ripreso a correre, ho ripreso a correre, affannato, affannato, però lui si è riavvicinato a me, mi stava per afferrare e è scivolato di nuovo. Allora, c'è tutto bene correvo. Ho visto un albero di fronte a me, mi sono iniziato ad arrabbiare sopra l'albero e mi sono tratto in salvo. Uno lo guarda e fa... Ma come hai fatto? Io nella tua situazione mi sarei cagato addosso. E secondo te il leone dove è scivolato? Eh?